Buonasera a tutti, un saluto istituzionale da parte del, del sindaco della città metropolitana, il dottor Luigi De Magistris, la vicinanza di tutto il consiglio metropolitano al, al popolo ischitano, alle istituzioni ai presenti. Eh, è difficile intervenire in un momento particolare, soprattutto dopo le testimonianze dei familiari delle vittime, in un momento particolare per l'isola e soprattutto anche all'esito degli eventi che ancora purtroppo vedono l'isola costretta e le persone costrette a non poter rientrare nelle loro abitazioni. Il nostro è un momento particolare, mi sento di condividere e sottoscrivere appieno il messaggio inviatoci dal vescovo Lagnese particolarmente mi hanno colpito le parole di, di dignità con cui questo popolo ha affrontato questa problematica, di coraggio e di forza e ritengo che le istituzioni che rappresentiamo e gli incaricati per far sì che si superi questo problema debbano affrontare la ricostruzione con la stessa forza, il stesso, lo stesso coraggio, la determinazione. E allora, non volendo essere più, diciamo, lontani, distanti, ma vicini con le opere, con i fatti, vi saluto, vi abbraccio, soprattutto alle, ai familiari delle vittime rappresentandovi, così come è sempre stato fatto dal primo momento, la vicinanza dell'istituzione di città metropolitana, noi ci saremo, ci siamo, ci siamo stati, finché, commissario, l'ultima pietra non venga alzata e le persone non sia data la possibilità di poter rientrare nelle proprie case. Un abbraccio, grazie, buonasera.